Allora, eh, oggi dobbiamo completare l'esercizio che avevamo iniziato insieme ieri, eh, sull'indovina il numero. Eh, se avete guardato su GitHub per trovare l'esercizio, ehm, avrete trovato che nel master del progetto in realtà la soluzione che ho fatto in aula non c'era, perché per evitare o Per mantenere diciamo così, separato quello che è il testo dell'esercizio della soluzione, ho pensato di inserire la soluzione in un altro branch, così ne accogliamo l'occasione per parlarne, del progetto che ho chiamato soluzione in aula. Okay? Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che sullo stesso repository possono convivere più rami diversi che corrispondono a versioni diverse del progetto e in ogni momento la working area, il no, working space del progetto, fotografa uno dei rami. Quindi su GitHub abbiamo questa tendina branch che elenca i rami che sono stati diciamo così, salvati e quindi noi useremo quasi sempre il branch master sul progetto di partenza, ma poi le varie soluzioni le faremo in rami separati, così chi vuole fare l'esercizio da zero eh, può partire dal progetto pulito no? essenzialmente invece teniamo separato rispetto alla soluzione la stessa cosa avviene in Eclipse nel senso che eh, dentro Eclipse sempre nel menu team abbiamo una voce che si chiama switch to commuta verso cambia a e qui mi elenca i branch che sono stati definiti lasciate perdere questo prove che l'ho fatto io a casa ma non l'ho poi salvato su github quindi rimane locale al mio repository mentre c'è il branch master che corrisponde di fatto al progetto vuoto che è quello di partenza ma se io commuto sul branch team switch to soluzioni in aula Uh, i file di progetto vengono sostituiti al volo con quelli della versione di, del determinato branch, in questo caso del ramo soluzione in aula, così possiamo in ogni momento commutare tra una versione e l'altra. Anche voi, se dovete fare qualche cosa, conviene sempre farvi un ramo separato e lavorare in quel ramo, anziché lavorare direttamente nel master, perché poi magari a metà vi viene in mente un'altra cosa, allora fate ancora un altro ramo, eccetera, e poi solo in un progetto vero, solo quando la cosa funziona correttamente, si riportano le modifiche all'interno del master con un'operazione che viene detta di merge, cioè di fusione. Ma questa ci arriviamo dopo. Questo era solo per così, aiutarvi a trovare dove era finita la soluzione che avevamo fatto insieme, no? in un branch separato. Quando voi fate il clone di un progetto, clonate un progetto da GitHub, nell'operazione di clone vi chiede quali branch del remoto, vuoi riportarle nel tuo repository locale e lì probabilmente chi ha provato a fare clone ha visto no, che c'erano questi due branch e quindi ha, diciamo così, la possibilità di, in locale di riportarli entrambi. Eh, ok, finita questa premessa su git, noi eravamo arrivati, se ci ricordiamo, a questo punto, riga 80 circa, dove eh, eravamo sicuri che l'utente aveva inserito effettivamente un numero intero non dei eh, che non conteneva dei caratteri diciamo, non permessi per un numero e quindi cominciamo a fare ragionamento sul valore di questo numero possono succedere vari casi il caso più fortunato è quello in cui il numero sia effettivamente uguale al numero segreto eh, che deve essere indovinato in questo caso l'utente ha indovinato altrimenti ha sbagliato quindi ha compiuto un tentativo errato questi due casi sono da gestire ovviamente in modo diverso um, nel caso in cui abbia indovinato gli dobbiamo dire bravo ho indovinato e terminare la partita quando indovini la partita finisce. Quindi nel caso in cui hai indovinato, dovrò dirgli: noi abbiamo il txt-log, eh, aggiungere come messaggio append text hai vinto. Punto esclamativo è qua. Barra n chiuse virgolette. E poi chiudere la partita. Chiudere la partita significa andare a disabilitare l'area di gioco della nostra interfaccia e riabilitare il bottone Nuova partita per permettere all'utente di iniziare una nuova. <coughs> quindi, Box si chiamava gioco, lo ridisabilito, lo disabilito, quindi set disable true, Mentre invece il bottone di nuova partita lo devo riabilitare. Quindi button nuova partita set disable di false. Non è disabilitato, quindi è abilitato. Cioè compio qua le operazioni inverse rispetto a quelle che avevo compiuto per iniziare il gioco. Quando iniziamo il gioco ho disabilitato il bottone, ho abilitato la parte... Ehm, l'area la di gioco e qui sto facendo il contrario vedete che c'è scritto true e false qui invece c'è scritto false sul button e true sull'area di gioco hm? magari se li scambiamo di posto sono più facili da confrontare rispetto alla versione sopra e poi tanto per la cronaca mettiamo in game a false la hm? game non l'abbiamo usata un granché ma ci conforta che da qualche parte ci sia scritto se il gioco ha iniziato o no. Questa è l'unica cosa da fare quando l'utente ormai ha indovinato. Se l'utente invece non ha indovinato questo tentativo, è, eh, o può essere troppo basso o troppo alto. Oppure questo era l'ultimo tentativo e quindi ha perso quindi nel momento in cui il tentativo è errato, se è l'ultimo ti dico hai perso, se non è l'ultimo ti dico basso oppure alto, giusto? Quindi a questo punto dobbiamo ancora andare a verificare, beh innanzitutto incrementiamo il numero di tentativi, perché a questo punto ne hai fatto uno in più. E Aggiorniamolo subito nell'interfaccia grafica, set text, andiamo a prendere quel pezzo di là, questa riga qua la ricopio sotto. Se ho indovinato, non devo incrementare il numero di tentativi, perché se ho indovinato il terzo, questo è il terzo. Se invece ho sbagliato il terzo, incremento di 1. A questo punto, se il numero di tentativi che ho già fatto è uguale al numero di tentativi massimo, allora hai perso. Altrimenti è ancora in gioco, E allora devo vedere se il tentativo era troppo alto o troppo basso. E quindi a questo punto andrò, quindi sono ancora in gioco, andrò a confrontare finalmente il numero col segreto. Se il numero è minore di segreto, vuol dire che il tentativo era troppo basso, altrimenti era troppo alto allora nel caso di numero troppo basso l'uguale l'abbiamo già visto prima nel caso della vittoria quindi a questo punto o è basso o è alto se il numero è troppo basso lo scrivo txt log punta append text troppo basso barra n, altrimenti aggiungo troppo alto il numero di tentativi troppo alto il numero di tentativi l'ho già aggiornato e quindi in questi due rametti di esecuzione non devo fare nulla di più. Mentre invece devo fare qualche cosa nel momento in cui l'utente ha perso. Se l'utente ha perso gli dovrò dire caro utente hai perso, il numero da indovinare era questo, non gli dico qual era il numero che non è riuscito a indovinare. E poi termino la partita. Quindi aggiungerò un messaggio. Uh, ad esempio screen format. hai perso, punto esclamativo, il numero era due punti per 100 di barra n e gli metto, chiuso virgolette, il numero segreto. Andiamo a capo sta riga se no non si capisce niente. Okay. quindi gli dico qual era il numero segreto e poi chiudo la partita quindi queste tre righe in cui chiudevo la partita le devo ricopiare anche qua dentro tale e quali perché devo compiere le operazioni di chiusura della partita Vediamo se funziona. Ah, eh, dopo che ho chiuso la partita, ovviamente l'utente qua non potrà più entrare nel metodo Handle Prova perché il bottone Prova sarà disabilitato. L'unica azione che l'utente potrà fare sarà tornare al bottone Nuova partita, il che gli farà resettare e iniziare una partita nuova da zero. Allora, proviamo a eseguire questa applicazione con le modifiche di oggi allora, indovina il numero nuova partita 50 tentativo il numero da indovinare tra 0 e 100 provo con 50 troppo alto e qui vedete che il numero di tentativi è salito da 0 e salito a 1 ho già fatto un tentativo allora provo con 25 troppo basso quindi provo con un numero che sia a metà strada tra 25 e 50, quindi 25 più 12 fa 37. Troppo basso, quindi devo andare tra 37 e 50, 44? No, troppo alto, 37 43. Ci vorrebbe una calcolatrice, che è ancora troppo basso, e i tentativi nel frattempo aumentano. Se arrivano 7, perdo. Eh? Quindi siamo tra 44 e 50, proviamo con 47. Troppo alto. 44, 45, 46. Ne sono rimasti solamente 3. 45, troppo alto sul filo di lana dovrei dire che il 44 sarà il, tentativo, sarà il numero giusto hai vinto al sesto tentativo dopo sei tentativi quindi al settimo ho vinto bene cosa succede se perdo? Eh, perdere è più facile, basta che io metto 33 e provo a insistere sul 33 sette volte aumentano i, i tentativi e dopo il settimo tentativo mi dice hai perso, il numero era 11, e mi permette di ricominciare nuova partita. E posso andare avanti così per serate di divertimento infinito. Adesso magari ci sono un paio di dettagli che vorrei ancora sistemare, ad esempio il fatto che quando inizio la nuova partita mi è rimasto il tentativo della volta precedente, che mi piace poco, e mi è rimasto anche i messaggi della volta precedente, quindi magari conviene ripulirli. Così come magari, non so, ditemi voi, dopo che io ho inserito un numero qua e faccio prova, conviene lasciare il numero o conviene ripulire la casella in modo da obbligare l'utente a riscriverlo? Sono dei pro e dei contro, perché se lo lasci è più facile per lui ricordarsi del tentativo che ha appena fatto però c'è il che poi clicca due volte su prova e spreca un tentativo se invece lo cancello anche se lui cliccasse su prova non capita niente perché il programma se ne accorge però l'utente deve pensarci non saprei quale delle due cose fa l'utente più felice ma di sicuro sulla partita nuova ripulirei l'interfaccia quindi la finestra di log la c'è un metodo clear su, su tutti questi elementi di testo che li ripulisce, li azzera e anche sul txt, come si chiamava, tentativo lo ripuliamo così sulla partita nuova si parte con la finestra nuova e magari ne approfittiamo anche per scrivere nella finestra di log un messaggio del tipo indovina un numero tra tot e tot, perché eh, per ora non era scritto da nessuna parte che il numero dovesse essere tra 1 e 100, lo sapevamo noi che abbiamo scritto il programma, quindi tra 1 e 100, e non 100, scusate, n max, così se dovessimo modificare n max tutto il programma si adegua. piccole modifiche per carità nuova partita il numero tra 1 e 100 sempre il mio solito 33 quando perdo chiaramente mi rimane il messaggio ma nel momento in cui ripremo nuova partita riparto con le finestre con le caselline vuote e pulite ok direi che fa tutto ciò che deve fare questo programma, quindi l'abbiamo completato, possiamo salvarlo, fare un bel commit dicendo, abbiamo solamente modificato il controller, versione completa e facciamo un bel push così, sempre nel, nel ramo soluzione in aula. Facciamo un bel push di questo. Così ce l'abbiamo anche su Github. Adesso riflettiamo solo un secondo su questo esercizio. Allora io nel testo ho messo una, dopo, diciamo, su, su Github, oltre al testo dell'esercizio, ho messo una serie di possibili estensioni. Quindi se volete cimentarvi partendo da questa versione completa, a fare a migliorarla, qui ci sono alcune idee possibili ok? per esempio il fatto, sono più o meno ordinati dalla più semplice alla più difficile la più semplice è permettere all'utente di abbandonare la partita in qualunque momento oppure indicare lo stato di avanzamento non come numerino ma come progress bar progress bar è un elemento di JavaFX che, fatemi prendere solamente come esempio, che funziona così, questo qua al centro no? è una sbarra che sulla base di una percentuale di progresso che noi gli diamo tra 0 e 1 colora una parte, una porzione di, di spazio, no? la vediamo sempre in tutti i casi in cui dobbiamo scaricare qualcosa completare qualche attività quindi anziché mostrare tre tentativi su sette, mostriamo questa progress bar che via via si riempie oppure punto 3 all'inizio della partita l'utente può selezionare tra diversi livelli di difficoltà per esempio facile tra 1 e 10 Difficil medio tra 1 e 100 difficile tra 1 e 1000 e questo vuol dire che il livello di difficoltà va a modificare, impostare i valori di tmax e nmax. Ovviamente se aumento il numero, devo anche aumentare il numero di tentativi. numero di tentativi che per rendere la partita giocabile, possibile, deve essere almeno pari al logaritmo in base 2 del numero massimo da indovinare, perché altrimenti matematicamente è impossibile indovinare qualsiasi numero, indovinarli tutti, ci vuole una dose di fortuna. Invece... Se il numero di tentativi è almeno pare al logaritmo in base 2, grazie a una scelta intelligente dei tentativi, ogni volta dimezziamo le opzioni e quindi siamo sicuri di vincere. Poi magari nella versione facile decidiamo di regalare qualche tentativo in più, perché magari chi gioca la versione facile non è così capace a pensare all'algoritmo di vincita. Quindi andiamo a complicare qui la fase di avvio partita. Nel punto 4 è, è possibile, magari avere una casellina di spunta, attraverso la quale posso scegliere, quando inizia la nuova partita, di giocarla in modalità assistita, qui c'è scritto. Cosa vuol dire? È che il programma mi aiuta a tenere a mente il range entro il quale il numero da indovinare dovrà essere. Cioè, sapete che a un certo punto abbiamo detto, dunque sarà tra 25 e 50. Io questi due estremi che via via si vanno a restringere, li tenevo a mente. Il programma in realtà lo sa, perché nel momento in cui mi dice è più basso di tot, può, può ricordarsi in una variabile qual è questo tot, o quando mi dice è più alto di tot altro, può ricordarsi in un'altra variabile qual è il più alto, qual è il numero rispetto al quale sono più alto. Quindi mi può stampare questi due numeri dicendo qual è il tuo tentativo, il tuo numero, in base alle informazioni che ti ho già dato, è compreso tra 25 e 50. Così poi è troppo facile è il gioco, però proviamo a pensare come implementarlo. 5. il programma impedisce che l'utente possa inserire più di una volta lo stesso numero. Cioè, ho scritto 30, riscrivo 30, sono, sono pirla io, però questo programma è bravo e mi dice, no, guarda, l'hai già messo, l'hai già inserito questo numero, quindi non te, non te lo conto come tentativo. Sprecato. Mm? Un po' come... Il gioco dell'impiccato in cui una volta che hai detto una lettera non la puoi più dire quella lettera, perché oramai o c'era o non c'era. No? Quindi sono tutte estensioni possibili su un gioco che è il più semplice che si possa immaginare, però che ci permettono un po' di, di ragionare su come estenderlo. E quindi questo potete farlo per divertimento. Eh, proviamo a immaginare di averlo fatto, anche solo immaginare, ragionare al programma attuale. Ci sono alcune cose che non mi piacciono però, nel modo in cui il programma è venuto fuori. Cioè funziona? Sì. Ci piace? Mica tanto. Perché? Beh, io ho fatto nello scrivere questo programma, troppe volte copia e incolla. E puzza, copia e incolla. Perché nel momento in cui tu fai un copia e incolla, stai dicendo a te stesso che se in futuro dovessi modificare questo messaggio e quindi il numero anziché mostrarlo che so, come intero fosse come, eh, come numero reale oppure se anziché in una casa di testo lo mettessi in una lancetta che cresce o qualche cos'altro, devo ricordarmi tutti i punti del programma in cui questa riga è stata copia e incollata, tipo forse una volta qua sotto, qui, mescolata ad altro codice. E devo andare ad aggiornare ovunque. E andarmi a chiedere, tra l'altro, in quel contesto lì, le modifiche da fare sono le stesse o no? Sono da riportare la stessa identica modifica oppure lì va fatta una cosa leggermente diversa? Questo blocco qui, set disable, set disable, qua è fatto in un modo, qua è fatto al contrario, qua è di nuovo fatto, indentato dentro quattro livelli di if, uguale al secondo e non al primo. Quindi se questo codice non lo dovessi mai più toccare, va bene, neanche mai più guardare, però così eh, un problema, noi dobbiamo cominciare a pensare non tanto allo scritto finito, ma una volta che l'ho scritto comincia la vita di questo software, l'ho fatto, funziona, lo vendo e per i prossimi dieci anni lo devo mantenere in vita e guadagnarmi lo stipendio mantenendolo in vita, ad esempio, e poterlo modificare quando cambiano le esigenze, allora un codice copia e incollato qua e là è una scommessa contro me stesso, no? mi faccio del male, al me stesso di domani mm. poi non è facile a occhio dire che queste due righe sono identiche a quelle sopra e diverse da quelle sopra sopra perché il true e il false sono scambiati cioè è una cosa stupida no? andare a modificare immaginate il il punti 3 o 4 dove devo andare a modificare l'inizio della partita Vabbè, allora vorrei dire che anziché il bottone in partita ci saranno altri bottoncini lì a fianco, no? Facile, medio e difficile. Ok, però allora quando entro nella modalità di gioco devo disabilitare non solo il bottone ma tutta quell'area. Allora devo andare a cercare tutti i punti in cui avevo abilitato barra disabilitato il bottone e dovrò sostituirli con l'abilitazione barra disabilitazione di tutta l'area. Non è complicato, però mi obbliga a ripensare ogni volta al programma riga per riga, andarmi a cercare i punti. Se invece io avessi messo da parte, magari in una funzione d'appoggio, un piccolo metodino, una piccola metodino di tre righe, qualcosa che mi dica entra nella partita, esce dalla partita, e lì dentro faccio le logiche che servono per aggiornare l'interfaccia all'inizio e fine partita, ce l'avrei in un punto solo. Poi magari mi dite sì, ma avresti scritto più righe. Non importa, avrei scritto più righe ma avrei avuto forse due righe in più, forse, non lo so ma avrei avuto più pulito l'organizzazione del codice, più organizzato. È Il mix tra codice relativo all'interfaccia e codice relativo all'algoritmo. Cioè qua dentro è un macello questo, questo metodo, perché c'è una riga che va a implementare l'algoritmo di gioco, il numero di tentativi è stato raggiunto, il numero è minore o maggiore del segreto, questo dipende dal gioco. E però una riga Sì e una riga No c'è qualcosa che invece va a aggiornare l'interfaccia grafica, tutto mescolato. Se dovessi far evolvere l'algoritmo di gioco, passare a un gioco più complicato, no? E mi, mi perdo perché non ho un punto in cui regole, ci sono le regole del gioco è un punto in cui c'è l'interfaccia, è tutto mescolato, lo vediamo anche all'inizio, abbiamo delle variabili che abbiamo definito noi ci servono per giocare e delle variabili che ci siamo trovati dentro che servono per gestire l'interfaccia. Adesso questo è il programma più semplice che potevo inventarmi, però già qua mi dà fastidio questo disordine, mescolanza di ruoli. No? quando vi hanno insegnato cos'è la programmazione oggetti vi hanno detto che una classe avere un, un ruolo, ogni classe dovrebbe avere un ruolo ben definito e eh, questa ce n'ha due mescolati non è una buona premessa quindi dovremmo poi imparare a separare anziché avere tutto dentro una classe che diventa una classe di 3000 righe a separare le, le, le, le competenze e far sì che la classe controller sia competente per l'interfaccia e una classe separata diventi competente per l'algoritmo. E questo permetterebbe, se riuscissimo a farlo, in futuro eventualmente usare un'interfaccia diversa. Cioè tu pensi di fare un algoritmo non per questo gioco stupido, ma per non so, gli scacchi, una cosa molto più difficile. Poi a questo algoritmo che sta in una classe ci agganci sopra un'interfaccia grafica fatta in JavaFX. Oppure ci agganci sopra un'interfaccia web per giocare su internet oppure c'è, agganci sopra un'interfaccia mobile o un'interfaccia console, da tastiera. Se tu tieni l'interfaccia separata dall'algoritmo, lo puoi fare. Se tu hai tutto mischiato, butti via tutto e ricominci da capo. E poi l'ultimo punto, che lasciare, lasciare, era il secondo scritto, ma l'ho lasciato per ultimo da commentare, è... Non è impossibile, ma è pesante da testare. Cioè, per vedere che funzioni dobbiamo inserire delle cose che non sono numeri, inserire, vedere come si comporta quando la casella è vuota, quando la casella non contiene un numero, quando contiene un numero, quando questo numero... Ah, ecco cosa non ho controllato. Se l'utente inserisce... Se l'utente inserisce 500 non dovrebbe mi dice troppo alto se l'utente inserisce meno 84 parliamo sempre di utenti particolarmente furbi eh, non dovrebbe, questo è un controllo che dovrei fare quando dico all'utente inserisci un valore tra 1 e 100 non è tra 1 e 100 quindi quel dato meno 84 oppure più 500 sono dati che non devo accettare sono tanto sbagliati quanto è sbagliato il QW, che giustamente viene controllato. Allora, ci siamo dimenticati un controllo, adesso dobbiamo ad aggiungerlo, se vogliamo. Ma l'idea è che eh, ogni volta che modifichiamo il programma, aggiungiamo qualcosa, tocchiamo qualcosa, dobbiamo testarlo in tutte le condizioni possibili. Inserisco un dato valido, un dato non valido, vinco la partita, perdo la partita, la vinco al primo tentativo, la vinco all'ultimo. Sono tutti casi particolari in cui devo verificare che il programma funzioni. Eh, però, eh, punto, dopodiché modifico qualcosa nel programma, lo faccio più bello, lo faccio più intelligente, lo faccio più veloce, devo ricominciare a fare i test tutti da capo, perché se tocco qualcosa non è più detto che no, funzioni ancora tutto come prima, e quindi devo rifare questi test a mano, giocando le partite, che è molto pesante come testing, ci passa la voglia, non lo facciamo mai, Cosa sarebbe meglio fare? Un pochino l'avete imparato nel corso precedente, fare delle classi di test. Se cioè tu fai una classe che implementi certe operazioni e poi a parte fai con JUnit o anche in modo più manuale, faccio una classe che testa la classe vera del programma, che fa fare cose alla classe e sa cosa, quali dovrebbero essere i risultati corretti e li verifica. Quindi si automatizza il test del programma. Automatizzare il test del programma non è possibile se il programma è grafico. Perché mentre posso automatizzare la chiamata dei metodi di un oggetto, perché faccio un programma di test che chiama quel metodo, e non è che riesco a automatizzare il fatto che l'utente inserisce quel numero in quella casella e poi schiaccia il bottone. Ci serve proprio l'utente e il mouse per poterlo fare. Perché ci sono dei framework anche per fare il testing di interfacce grafiche, ma andiamo troppo sul complicato. Quindi se noi riuscissimo a separare l'algoritmo dall'interfaccia, la parte di algoritmo la potremmo testare in modo più automatico. L'interfaccia no, quella richiede sempre un utente. Ma almeno la parte di algoritmo, che è quella più difficile, la potremmo testare separatamente. E che vuol dire che la potremmo testare anche più frequentemente e più approfonditamente, perché se ho un programma che fa i test, questo qui, una volta che parte, li fa tutti. Non, sono, non è l'utente che è stufo di provare a vincere e giocare allo stesso gioco, quindi si distrae, quindi si dimentica un pezzo. Quindi questo ci dice che va bene, riusciamo a mettere in piedi un programma che faccia qualche cosa di grafico e qualche cosa di algoritmico messo insieme, ma dobbiamo darci degli strumenti per poterlo fare su una scala un pochino più ampia. Cioè pensando un pochino più in grande, fatto così non ci piace, non va bene. No? È troppo disordinato, è troppo mescolato vabbè, io qui ho parlato troppo perché poi mi sono dimenticato di fare quel controllo che dovremmo fare dovremmo fare eh, dunque qua, dopo che so che il numero sia intero e prima di controllare se è segreto o no perché una volta che io ho fatto l'errore di ragionamento nel primo minuto no, di oggi, in cui ho detto se un numero può essere giusto, minore o maggiore, in realtà può essere fuori range, è un'altra cosa che non ho verificato. Quindi se per, caso, se per caso il numero fosse minore di 1 oppure il numero fosse maggiore di n max, allora dico all'utente... Uh, log txt log, punto append text valore fuori range dall'intervallo consentito barra n chiuse virgolette e esco dal metodo Da notare che è solo dal metodo prima di aver incrementato i tentativi, cioè questo non lo conto come tentativo. È un errore di immissione dati come tanti. Quindi adesso il programma è un pochino più furbo, perché se inserisco 500 mi dirà che il valore non è lecito. Se inserisco invece 100 mi dice troppo alto. Quindi 100 è ancora valido, 101 no troppo alto, vabbè 50, io ho giocato un tentativo quindi perderò di sicuro 25, 12, se non sono fortunato, troppo alto ancora, 6, 3, 4, ho vinto l'ultimo tentativo Ok. questo tra l'altro ci insegna un'altra cosa Ci insegna a non usare mai questa parola. Completo, finito, funziona, perfetto. Se le usate, come me, sarete castigati dal demone dell'informatica che si annida sempre tra le righe di codice. Quando dite va bene tutto, funziona tutto, è perché avete dimenticato qualcosa. Quindi rifaccio un altro commit. messaggio, è sempre il controller, ehm, verifica range 1 n max, noi capiamo cosa vuol dire ok? Allora queste sono le lezioni che abbiamo provato ad apprendere da questo semplice esercizio, un po' come strutturare i programmi in JavaFX e un po' quali sono i punti di attenzione a cui dovremo agganciarci per impostare un modo, diciamo, un pochino migliore la settimana prossima di sviluppare queste applicazioni. Adesso cambiamo leggermente argomento, nel senso che rimaniamo sempre in Java ovviamente, ma iniziamo a fare una sorta di rapida, non so se chiamarlo ripasso o pennellata sulle strutture dati, che in buona parte già conoscete, eh? però andiamo a, richiama, a richiamare, sempre sotto forma di esercizi, le parti più critiche, okay? Io non vi sto a rispiegare tutto sulle collection perché già l'avete fatto, sulle liste, eccetera però andiamo un po' a, anche con l'esperienza degli anni precedenti, a fare qualche semplice esercizietto che vada a esporre i punti più critici, cioè i punti in cui sbagliate più di frequente hm, a usare queste strutture. Allora, ciò che noi sappiamo e che faremo sempre e cercheremo di fare sempre in questo corso è di usare le librerie disponibili dove funzioni, ci siano e funzionino bene e in particolare per le strutture dati useremo pesantemente tutte le classi della famiglia delle collection offerta dalla libreria standard Java. Allora voi probabilmente, fermatemi se dico se do per scontato qualcosa che non è. Voi dovreste già aver conosciuto questo tipo di interfacce cioè l'interfaccia collection che è un, molto generica per rappresentare varie tipologie di, di, di classi che contengono altri oggetti, questo è il senso di una collection. Contengono altri oggetti e permettono di fare delle operazioni su questo insieme di oggetti. Queste collection sono divise in quattro grosse famiglie, la più semplice, la più nota delle quali è la famiglia delle liste, è una lista raccoglie una serie di oggetti che sono caratterizzati dall'ordine di inserimento. È stato inserito nella in in posizione 1, 2, 3, 4, via via che la lista cresce. Eh, C'è il set che è un insieme di elementi, come matematicamente insieme, un set, un insieme matematico, un insieme matematico è caratterizzato dal fatto che gli elementi devono essere tutti diversi tra di loro, non possono essere duplicati mentre in una lista è possibile inserire tre volte il numero 17 in un set il numero 17 o c'è o non c'è ma non può esserci più di una volta a seconda del caso dovremmo usare una, una struttura oppure l'altra poi abbiamo una struttura coda in cui gli elementi vengono inseriti in un certo ordine e vengono estratti a partire dal più vecchio come, una, come le code che fanno non in Italia ma negli altri posti del mondo in cui il primo che arriva è il primo che passa e nel frattempo se arrivano più persone si accodano e, e dalla struttura dati viene estratto sempre il più anziano o, secondo certe funzioni di costo, quello a priorità maggiore. E poi questa, con un nome un po' strano, DEC, DEC, che significa coda doppia, coda bidirezionale, quindi una coda che può andare in un verso oppure nell'altro. Lì conosceremo e approfondiremo e poi ci sono le, la famiglia delle mappe utilissime che tecnicamente non sono collezioni ma le mettiamo insieme perché fanno comunella insieme alle collection perché la collection contiene un insieme di oggetti un gruppo di oggetti una mappa non contiene un gruppo di oggetti ma contiene una relazione tra due gruppi di oggetti tra le chiavi e i valori questo in estrema sintesi, oggi ci concentreremo più sulle liste e ehm, qui saltiamo questo le, le librerie Java contengono una serie di interfacce generiche che vanno da collection a list e come ci dice Java l'interfaccia dichiara un insieme di metodi ma non implementa niente e poi ci sono le classi di implementazione che implementando un'interfaccia o più di un'interfaccia forniscono le implementazioni specifiche dei metodi di quell'interfaccia. Ad esempio se andiamo a vedere l'interfaccia list, è implementata ad esempio da due classi ben note che sono ArrayList e LinkedList. Allora chiediamoci, e cerchiamo adesso di chiederci, perché mai devo avere due implementazioni diverse, due classi diverse che fanno la stessa cosa? E che cosa c'è di diverso tra queste due? Sono le domande che ci vogliamo porre. Eh, queste varie classi, qua sotto, quelle dove non c'è scritto interface, sono classi vere. Ereditano tutte da collection. E quindi, in qualche modo, tutte hanno un certo insieme di metodi comune, implementato da tutti i tipi di collection. Tutte le liste, tutti eh, i deck, tutti i set, hanno questi metodi generici per aggiungere elementi, per togliere elementi, per iterare sugli elementi della collection, verificare se è vuota o se contiene qualche cosa e dato un elemento verificare se quell'elemento è presente nella collection. Queste sono operazioni di base, ok? E poi size, quanti elementi ci sono. Tutte queste classi sono, ricevono un parametro generico, quindi io ho detto collection ma in realtà dovrei dire collection di string, collection di oggetti, collection di una certa cosa, parametrizzato col generics. Vabbè, poi ci sono questi metodi per operazione di gruppo. Add all di fatto è l'unione, data una collection, un'altra collection unisce gli elementi delle due. Retain all è l'intersezione. Data una collection, un'altra collection, cancella tutti gli elementi tranne quelli della prima collection che sono anche nella seconda. Hanno questi nomi strani ma sono unione intersezione. E la differenza, remove all, toglie dalla prima collection gli elementi che sono nella seconda. Quindi questo ci permette di pensare in modo insiemistico. Non elemento per elemento ma gruppo per gruppo, insieme per insieme ricordiamocelo quando siamo persi nei cicli annidati tre cicli fuori uno dentro l'altro diciamo Ma aspetta un attimo, questo qua cosa sto cercando di fare? che senso ha dal punto di vista insiemistico? magari mi accorgo che con una chiamata un metodo un pochino più di alto livello me la cavo e non devo impazzire eh, sui singoli elementi cerchiamo di elevarci un pochino stiamo programmando in Java non in C vabbè, sulle mappe non, non parliamo oggi Questa tabellina qua ci tornerà utile più avanti, ci dà la vista d'insieme di, delle cinque interfacce principali, quali sono le classi implementazione e sopra c'è l'algoritmo, <coughs> scusate, la struttura dati che viene usata per implementarlo. Ci dice che ad esempio l'implementazione di una lista come ArrayList è fatta attraverso un array ridimensionabile, che vuol dire, lo vediamo tra un secondo, oppure la linked list attraverso una lista collegata, concatenata. Quindi sono due implementazioni a livello algoritmico di codice diverse, che però fanno le stesse cose, nel senso che soddisfano la stessa interfaccia di tipo list. E quindi tornando sulle liste, dove era? Qua. Poi passiamo all'esempio su cui mettiamo in pratica queste cose. Sotto l'interfaccia liste, cosa possiamo fare? Vabbè, tutti, tutto ciò che potevamo già fare su una collection in generale, quindi aggiungere un elemento, togliere un elemento. Però una lista è caratterizzata dal fatto che gli elementi hanno un loro ordine intrinseco, che è principalmente l'ordine di inserimento. Un set, ad esempio, un insieme non ha quell'ordinamento. Gli elementi di un set matematicamente non hanno ordine, non c'è il primo o il secondo. Okay? Se estraggo gli elementi da un set arrivano in modo disordinato. Se estraggo da una lista arrivano in ordine di inserimento. E quindi potendo parlare dell'ordine di un elemento, della posizione di un elemento dentro la lista, o dei metodi in più, ad esempio get. Get mi dà l'elemento in posizione 0, in posizione 1, in posizione 2. In generale la collection non ha un metodo get, ha un iteratore che mi permette di dire dammi gli elementi uno dopo l'altro, ma non posso chiedere il terzo se non è definito un concetto di ordine su quella collection. Ecco, in una lista l'ordine è definito e quindi posso avere un metodo get che restituisce l'elemento in posizione index, 0, 1, 2. Oppure modifica set l'elemento in posizione index, lo sostituisce con un altro. Oppure aggiunge un nuovo elemento non in fondo ma a metà della lista facendosi spazio in una certa posizione. Oppure elimina un elemento non sulla base del suo valore ma sulla base della sua posizione. Quindi aggiungendo un ingrediente a una genetica collection che è la conoscenza dell'ordine, con cui sono distribuiti gli elementi, abbiamo dei metodi in più che possono essere implementati. Vabbè, contains, ce cioè l'ha già la collection, index of mi dice dove si trova un oggetto all'interno di una lista, se ovviamente questo oggetto c'è. Dicevamo che però le implementazioni di lista sono due, ArrayList e LinkedList. Che differenza c'è? Allora, prendiamo la più semplice. Qui abbiamo un frammento di codice che definisce un array list di stringhe. Allora, la prima cosa che vi faccio notare, che faremo sempre, è che la variabile words in questo caso diventa il riferimento a questa lista. La variabile words l'ho definita di tipo list e non di tipo array list. quando io dichiaro una variabile, un riferimento il più delle volte quando è possibile uso sempre il nome di un'interfaccia e non il nome di una classe specifica l'interfaccia è quella che dice le operazioni che potrò fare con, lo, con la variabile words e quindi tutto il resto del programma che vorrà usare words gli basta sapere che è di tipo lista e quindi potrà fare tutte le cose che si, può fare, che si possono fare su una lista che poi sia un array list, una linked list, al resto del programma non interessa quindi io confino, nascondo, confino l'informazione sul tipo di lista che ho usato nell'unico punto in cui è obbligatorio usarla. il new, quando faccio new devo fare il new di una classe, non di un'interfaccia, di una classe concreta allora, quando creo l'oggetto, ovviamente devo dire di che tipo è quell'oggetto. Quando uso quell'oggetto, mi basta sapere quali operazioni svolge l'interfaccia che implementa. Perché? Ma perché se decidessi un domani di usare una linked, una linked list, anziché se un array list, mi basta modificare una riga del programma e se tutto il resto usa list ovunque, funziona. Non devo più toccare nulla. Se invece avessi usato ArrayList ovunque, ovunque uso Word, ovunque lo passo come parametro, ovunque lo uso per stampare, eccetera, dovrei andare a modificare in 100 posti al posto di ArrayList, LinkedList, sperando di beccarli tutti e sperando di non modificare qualcosa che non c'entra niente, poveretto. Quindi parliamo delle piccole tecniche che ci proteggono sempre dai, dai noi stessi dal nostro futuro. La scelta di quale classe implementa la struttura dati è un dettaglio, e come dettaglio nascondiamolo il più possibile. Il re, facciamo in modo che il resto del programma funzioni lo stesso, sia indifferente, insensibile a questo dettaglio. Quindi quasi sempre le variabili le dichiareremo come interfaccia, e ovviamente quando creiamo gli oggetti le creiamo in una classe specifica. Poi più avanti impareremo che molte volte si crea l'oggetto senza fare new, proprio per non voler sapere come si chiama, ma questo ci arriveremo. Implementativamente, com'è questa cosa? Un array list a volte viene disegnata così. Cioè una, un vettore, come i vettori che facevate in C di buona memoria, un vettore è una serie di caselle consecutive. Cosa contengono queste caselle? Cioè se io ho un array list di string, Cosa c'è dentro la prima casella? Immaginate di aprire il computer e guardare dentro la memoria. Se la prima stringa è fu, la prima stringa che l'utente ha inserito, cosa c'è dentro la prima cella di questo vettore? Le risposte possibili sono la stringa fu oppure qualcos'altro. Quindi rifaccio la domanda in forma yes, no. Dentro la prima cella di El Vettore c'è scritta la stringa? È un vettore le cui celle contengono stringhe? No. È un vettore le cui celle contengono riferimenti a oggetti di tipo stringa. Allora, questo concetto qua del riferimento e dell'oggetto dobbiamo digerirlo bene, bene, perché altrimenti poi quando facciamo algoritmi complicati ci incasiniamo all'infinito. Che è il concetto base. Allora, io ho un vettore, in questo caso, che contiene solamente dei riferimenti a oggetti che stanno fuori. Quindi in questo disegno ci sono cinque oggetti, eh, scusate, quattro oggetti. Un oggetto di tipo ArrayList, e tre oggetti di tipo string. Dentro l'oggetto di tipo array list ci sono tre riferimenti, il riferimento significa poi l'indirizzo di memoria, ma all'oggetto fu, all'oggetto string che contiene, lui ah, finalmente lì la contiene la stringa bar, e all'oggetto che contiene la stringa bar, sono tre oggetti diversi. Okay? quindi se io devo eliminare da questa array list il secondo elemento quante, cose devo, quante celle qua dentro devo modificare quante variabili di memoria devo modificare se io da questa lista volessi Cancellare bar, dovrei mettere, vediamo se sono capace a farlo, fare in modo che questo riferimento non punti più all'oggetto bar, ma punti all'oggetto buzz. E qua ci metto un bel null. Non riesco a scriverlo neanche se mi pagate. Facciamo così. Lo azzero questa cella. Allora, guardando questa matrice, avrò che la prima cella contiene il riferimento di fu come prima, la seconda cella conterrà il riferimento di Baz. Bar come oggetto esiste ancora, ma non so più come raggiungerlo, perché l'unico riferimento che avevo l'ho cancellato. Baz non si è spostato questo oggetto è rimasto dove era non ho spostato gli oggetti ho riscritto i riferimenti Ok? è ovvio che se la, la rail list avesse mille elementi io cancello il secondo dovrò spostare 998 riferimenti spostarli su di una casella ma gli oggetti a cui fanno riferimento rimangono al loro posto non ci interessa se sono grossi o piccoli o altri. ok? e a bar cosa succede? che l'abbiamo staccata Lo sapete cosa succede? che prima o poi cioè, o esistono altri riferimenti che puntano a bar va bene Oppure prima o poi quella memoria verrà riciclata dal meccanismo del garbage Collection che periodicamente si attiva. Okay? Quindi non sentiamoci troppo tristi per quell'oggetto, se non serve più verrà buttato via, se non devo fare nulla di esplicito. E se io facessi la stessa cosa con una linked list? Vabbè, questo è lo stesso codice di prima in cui, come vedete, l'unico punto che ho modificato è dove c'è la new, che cambia l'oggetto che ho creato, ma il riferimento che ho ottenuto l'ho sempre definito list. E quindi tutto il resto del programma, tranne ciò che c'è dentro questo metodo qua, continua a funzionare esattamente nello stesso modo, ma internamente all'oggetto la rappresentazione è completamente diversa. Una linked list è un oggetto più articolato, che contiene tanti piccoli oggettini collegati tra di loro da dei riferimenti reciproci. Quindi nel caso nostro, dove c'era fu come primo elemento, questo, il primo elemento della lista, è un riferimento a fu il secondo era bar, e il terzo era base se non sbaglio, e così via. Questi riferimenti, anziché essere impacchettati tutti in un vettore, sono distribuiti in tanti piccoli oggetti, oggetti che noi non vediamo, sono interni all'implementazione della, li, della linked list, e sono collegati tra di loro con delle frecce avanti e indietro, infatti si chiama lista doppiamente linkata. Questo vuol dire che se io ho questo elemento, il secondo, posso facilmente passare al terzo o tornare al primo. Se devo cancellare bar, se dovessi cancellare bar come facevo prima, cambiamo colore, è più facile perché a questo punto basta che a 1 che è il primo elemento, punti direttamente al terzo e questa qui la tolgo che il terzo anziché puntare indietro al secondo punti direttamente al primo e se riguardo la lista dall'inizio c'ho cioè A1 poi segue A n-1, segue A N e se faccio indietro A n-1 precede A1 lista finita quindi ho dovuto semplicemente riarrangiare due riferimenti per far sparire dall'ordine sequenziale della lista il secondo elemento. È un po' più complicato di prima. Però il vantaggio qual è? Che se io avessi mille elementi alla mia destra non li devo né toccare né spostare. Ho, solo, ho, ho ritoccato qualcosa nel primo e qualcosa nel terzo per cancellare il secondo. Nel caso dell'array dell list... Se dovessi cancellare il secondo elemento da una lista di mille devo spostare nessun oggetto ma mille riferimenti, 998 riferimenti, come dicevamo prima. Quindi quando devo cancellare un oggetto da una lista, una linked list è molto più comoda, ho meno lavoro da fare, una list è più complicata. Ma se io invece dovessi mi dicono dammi il diciottesimo elemento o il centesimo elemento io avendoli tutti in fila il centesimo elemento è qua il tempo per trovare il centesimo elemento è uguale a quello per trovare il millesimo elemento è uguale a quello per trovare il primo elemento perché so esattamente in quale casella si trovano se invece in una lista mi dicono dammi il centesimo elemento io partendo dall'inizio della lista non so dov'è, sarà un oggetto sparso da qualche parte qui, ma per sapere che quello lì è il centesimo, devo attraversare la lista, primo, secondo, terzo, quarto, quinto, 99esimo, centesimo, eccolo qua, è lui. Quindi un'operazione semplice come trovare il centesimo elemento, l'iesimo elemento, in una lista linkata, richiede più tempo che in un array list. Allora questo spiega a cosa serve, in esempi molto semplici per ora, poi avremo tempo di riprenderli anche su strutture dati più complesse, perché servono implementazioni diverse della stessa interfaccia, cioè che fanno la stessa cosa. Fanno la stessa cosa, implementano le stesse funzioni ma con efficienza diversa. Se pensiamo alla differenza tra queste due strutture dati <coughs> aggiungere un nuovo elemento è un'operazione ba un banale in entrambi i casi in un array list scrivo il riferimento dentro la prima casella libera in una linked list aggiungo un elemento e lo collego va bene cancellare un elemento in un array list è lento perché devo spostare tutti i riferimenti in una linked list è molto più veloce perché non dipende, il tempo di cancellazione di un elemento, da quanti elementi ci sono dopo. Al contrario, trovare un elemento per indice, conoscendo la sua posizione, in una è un'operazione immediata, in una linked list, invece, mi richiede di percorrere tutta la lista. Allora, nel mio programma devo fare più add o più remove? Devo iterare in ordine o devo prendere con un get gli elementi in un ordine sparso? a seconda di, questo, di che cosa devo farci io con questa struttura dati un'implementazione sarà più utile di un'altra e poi ovviamente ci sono una serie di operazioni tipo chiedermi se una lista contiene un oggetto che sono lente comunque perché per sapere se contiene il 17 devo scandirmi comunque tutta la lista sia che sia in un array che sia, che sia linkata finché non ho visto tutti gli elementi non posso essere sicuro se un determinato elemento c'è o non c'è Cosa che sarà radicalmente diversa ad esempio di un set, dove l'operazione di dirmi se l'evento c'è o non c'è è istantanea. Quindi questo tipo di operazioni, per questo tipo di operazioni non, la lista non è la struttura più adatta. No? Per questo ci sono tanti tipi di collection, perché per ogni esigenza no? c'è un tipo di collection più adatto. Qui ci sono degli esperimenti, se volete potete guardare in questo grafico, che in cui hanno temporizzato l'esecuzione di alcune operazioni e fa vedere il confronto tra il tempo di add array list, linked list il tempo di una get tra un array list che vedete che è istantaneo e la linked list che invece richiede del tempo e la cancellazione dove invece si vede che l'array list è più lenta e la linked list invece è più veloce poi siamo sulla struttura dei dati più semplice che esista, la lista questi tempi sono comunque tempi molto rapidi, quindi non ha un enorme impatto sulle prestazioni, questo caso specifico. Però come metodo di ragionamento cominciamo già a pensarci. Scelgo una struttura dati piuttosto che un'altra, perché il mio programma avrà bisogno di fare questo tipo di operazioni piuttosto che queste altre. E in quel tipo di operazioni è più efficiente, è più semplice, è più rapido. Allora, per mettere in pratica questi ragionamenti, come dicevo, mi ho fatto una sorta di rapido escursus su cose che in buona parte già conoscete, ma a noi piace evidenziare le criticità, allora iniziamo un nuovo esercizio iniziamo adesso, poi lo completeremo o lo continueremo nell'ora successiva in cui c'è un pochino da lavorare sulle liste ma non sulle liste di stringhe o sulle liste di numeri interi perché se no sono troppo facili e non ci permettono di vedere le trappole nelle quali possiamo cadere allora noi facciamo un semplice esercizietto in cui ci sia da gestire una sorta di libretto universitario. Ok? Un libretto universitario cos'è? È Una cosa che contiene i voti che hai preso. Quindi io definisco un oggetto libretto, una classe libretto e una classe voto, che rappresenta il singolo voto che ho preso all'interno del corso di studi. Okay? E poi facciamo un programmino di test che usi questi oggetti libretto e voto per fare una serie di operazioni, anche qua in ordine di, non dico complessità, ma ragionamento crescente. Okay? Allora io parto con un progetto vuoto nel quale ho semplicemente definito una classe libretto che non ha niente perché la voglio fare insieme a voi, una classe voto anch'essa vuota. Allora, partiamo dal basso. La differenza di approccio rispetto al corso di programmazione oggetti che avete appena fatto è che là vi dicevano "fai un oggetto così e così così che abbia questi metodi che facciano queste operazioni". Qui invece noi diciamo abbiamo un problema da risolvere rappresentiamo il libretto universitario e quali sono le classi, quali sono i metodi, quali sono le proprietà ce lo dobbiamo decidere noi Ok? allora che cosa rappresenta un singolo voto? beh un voto sul libretto è rappresentato da tre dati no? il nome dell'esame, il voto che hai preso e la data quindi qui dentro ho tre proprietà l'esame, il voto e la data. Come oggetto data noi impareremo a non usare java.util.date che magari avete usato o visto in passato perché fa schifo, non si comporta bene, grazie e è complicato da usare e impareremo che esiste invece una libreria per gestire date e ore in Java da Java 7 in avanti quindi ormai ben consolidata nella quale sono definiti degli oggetti che si chiamano local date e altri tipi di oggetti questa libreria si chiama java.time quindi noi useremo questo tipo di tra, eh, classi per rappresentare le informazioni temporali, le informazioni temporali, date, ore eccetera sono sempre una rogna in qualunque programma, tranquilli, creano sempre guai, ok? Allora, usiamo una libreria un pochino più furba che non quella che è stata inventata da java.util.date, è stata inventata nella versione java 1.2, eh, che oramai è bisnonna, però visto che oggi non vogliamo incasinarci, facciamo finta che la data non ci interessi, ok? La commentiamo. Poi ci arriveremo a questo ragionamento sulle date. Quindi facciamo finta che il libretto sia fatto semplicemente da un esame e un voto. Ok. Questa è una classe? No. Cioè una, una classe per partecipare a un programma Java deve avere un minimo di metodi definiti. Primo tra tutti il costruttore. me lo faccio fare da, da eclipse ovviamente, non lo faccio da solo, quindi sorgente implementa e genera il costruttore partendo dai campi. Quindi genera un nuovo oggetto di tipo voto partendo dal nome dell'esame e dal valore del voto e poi genero i vari metodi di setter e getter per permettere a chi usa la classe voto di poter leggere get e modificare set i valori delle due proprietà dell'oggetto due perché la data l'abbiamo commentata questo comincia ad essere un oggetto pochino più completo, no? a volte lo chiamano, non so se avete già sentito questa terminologia, POJO, POGO, plain old Java object, cioè un oggetto Java semplice che non ha metodi per fare niente, non fa niente, è semplicemente però costruttore, il get, il set e poi un po' di altri metodi di servizio che introdurremo, tipo l'equals, queste cosette qua, ci arriviamo in un secondo. Sapete perché si decide di avere un metodo, che so, getVoto e setVoto per, per poter modificare un campo privato e quindi lasciare il campo voto privato? Perché non potrei fare? Mettiamo a pubblico sto, sto campo. Cioè, io ho fatto un campo privato e poi ti ho dato un metodo per poterlo modificare. Sono masochista o prota? Potevo fare il campo pubblico subito. Cioè, chi usa questa classe voto. Adesso per impostare il voto dovrà fare v.setVoto di 30 e altrimenti potrebbe fare v.voto direttamente uguale a 30. V.voto uguale a 30 sarebbe possibile, se v è ovviamente un oggetto di tipo voto, sarebbe possibile se voto fosse un attributo pubblico della classe, quello che ho chiamato voto2. Ma poiché è privato, ho bisogno di un metodo di accesso per poter impostare quel ma alla fine lo modifico quel campo se ho fornito il metodo set che è pubblico. Perché facciamo così? Perché l'oggetto deve avere o può avere delle autodifese. Perché se io faccio voto uguale 60, un'altra classe che fa voto v.voto uguale 60, questo 60 va a finire lì, è un dato sporco. Ma se io faccio set voto di 60, eh, chiamo un metodo set voto, il quale potrà dire che se il voto è minore di 18, oppure se è maggiore di 30, lasciamo perdere le lodi, non complichiamoci la vita, allora non va bene, allora, non so, genera un'eccezione. C'è un illegal argument exception, se non sbaglio. altrimenti new altrimenti va avanti e salva il voto perché quel valore è valido in questo modo se qualcuno cercasse di fare set voto di 60 si becca una bella eccezione e il programma si blocca non deve essere fatto in altri casi, magari quel voto dovrebbe essere 60, lo prossimo 30, non so. Gestisco in qualche modo i valori errati. Io, oggetto voto, so quali sono i valori leciti, giusti, furbi per i miei campi, e sono io che decido se accettarli o no. Qui non voglio che dall'esterno mi modifichino i valori. Voglio che se qualcuno vuole modificare i valori, chiede per favore, me lo chiede e io lo faccio dopo aver controllato che la richiesta sia lecita ok? ci chiederemo tante volte il perché delle cose che già sapete ok, togliamo questo voto 2 che fa il librezzo. e poi il libretto il libretto cos'è? Beh, non è altro che una lista di voti, un elenco di voti, no? Quindi allora una private list di voto, quindi è una lista che contiene oggetti di tipo voto e ho definito la variabile come list, non come array list o linked list o altro. Fate sempre attenzione nei Cliffs che non vi scappi il click facile, perché dice quando qui segna un errore ci chiede di indicare il package da cui prendere questo nome list, non cliccate mai il primo, ma andate a leggere qual è, perché noi dobbiamo prendere java.util.list, perché java.vt è un'altra cosa. Quindi a volte ci sono, ah c'è il programma è pieno di errori qua e là, perché avete cliccato per importare il package sbagliato. In questo, quando creo un oggetto di tipo libretto, quanti oggetti vengono creati? Per ora, zero. Cioè, oltre all'oggetto stesso, perché la lista l'ho dichiarata ma non l'ho ancora creata. Chiaro? Ho dichiarato un riferimento, voti, che dovrà puntare a un oggetto di tipo list che poi conterrà i voti. Per ora, questo oggetto di tipo list non esiste ancora lo devo creare. E dove lo creo? Nel costruttore. Quindi questa classe avrà un costruttore libretto che non ha bisogno di parametri. Quando costruisci un oggetto di tipo libretto lui si inizializza una lista nuova e vuota. A questo punto possiamo decidere ad esempio di usare un array list oppure una linked list. Questa sintassi qua la conoscete? È il generics. È un modo per dire al compilatore Java "Sì, questo è un generico, ma tu sai qual è, di la verità". Perché visto che dis.voti è una lista di voto Qui è come se avessi scritto voto, perché lo puoi, si chiama type inference, inferenza automatica del tipo. Qui ci sono dei contesti in cui il compilatore riesce a capire qual è il tipo dell'oggetto che deve creare e quindi ti permette di lasciarlo sottinteso. È come se ci scritto voto ma non c'è scritto. Se non c'è scritto uno non può essere sbagliato, quindi un errore in meno per noi. Due se mai lo dovessi cambiare cambia da solo. Quindi cerchiamo di usare anche questi. A questo punto, quando io creo la classe libretto, lei creerà un oggetto di tipo ArrayList che al momento conterrà zero voti. E per poterla popolare mi servirà almeno un metodo add che riceve come parametro un voto. voi, attraverso il quale io posso aggiungere al libretto un nuovo voto. E quindi l'implementazione di questo metodo non è altro che prendere l'oggetto v e aggiungerlo alla mia lista v. Quindi io incapsulo il metodo ADD della mia lista in un metodo ADD del libretto, che poi viene l'aggiunta di un voto al libretto, diciamo che viene delegato, questa stessa operazione, concettualmente a un livello più alto, viene delegata alla struttura dati sottostante, che è la lista. Quindi sto facendo un vestitino intorno a una lista. E questo già mi permette, e poi vi lascio un po' intervallo, di fare un primo programma di prova che chiamo test libretto. Quindi faccio un'altra classe che testa queste. Qui, questo progetto l'ho creato come progetto Java semplice, non preoccupiamoci di interfacce perché stiamo lavorando sugli algoritmi. Che abbia dentro un main e dal main. Facciamo qualche test. Quindi possiamo creare un oggetto di tipo libretto e dentro questo libretto ci mettiamo due esami, due voti anzi. Uh, chimica 28 dai già che li inventiamo inventiamo li belli e quindi possiamo provare a eseguire questo programma di prova e vedere vedere una parola grossa se funziona per ora, un attimo che sta compilando, non vediamo nulla perché il programma non stampa nulla, però perlomeno non ha stampato un'eccezione, eh? che è già qualcosa. Se al posto di 30 facessimo 40 probabilmente lo fa. No, c'è qualcosa che non va. Perché dovrebbe già un'eccezione qua. Vabbè, questo ci pensiamo dopo. Cosa dobbiamo fare adesso per poter vedere almeno se questi voti sono stati inseriti correttamente? Eh, bisogna aggiungere un metodo di stampa. Okay? Allora, aggiungiamo a libretto un altro metodo stampa chiamando il quale lui stamperà l'elenco dei voti, su console ad esempio, Quindi mi dirà system.out.println ci sono un certo numero di voti, che quindi sono voti.size, E poi stamperà i singoli voti. Quindi sarà for voto v due punti voti. Iteriamo sulla lista in ordine di inserimento e per ciascun elemento stampiamo il voto corrispondente. Stampiamo l'oggetto V. Questa è la classica forma abbreviata dell'iterazione, quando ho una collection posso iterare sui singoli elementi della collection facendo in modo che l'elemento V per ogni iterazione corrisponda, no, faccia riferimento, sia cioè un riferimento a ogni singolo elemento della collection, il primo, il secondo e il terzo. Se eseguiamo questo File. Ah no, certo, non ho, non ho chiamato il metodo stampa. Mi stamperà che ho preso questi due voti, cos'è questa stampa qui? Ci sono due voti, va bene, perché sono quei due che ho inserito, cosa mi ha stampato qua? Mi ha stampato di fatto l'indirizzo di memoria degli oggetti voto che ho creato. No, io non voglio l'indirizzo di memoria, voglio il voto. Come faccio a mostrare qualcosa di leggibile? Eh, devo aggiungere un metodo di servizio alla classe voto, che si chiama toString. Il metodo toString viene chiamato automaticamente ogni volta che voglio convertire l'oggetto in una sua rappresentazione visibile, comprensibile, testuale. Altrimenti l'implementazione di default del metodo toString mi scrive il nome della classe e l'indirizzo di memoria in base 16, con cui non me ne faccio molto. Allora, se io all'oggetto vuoto vado ad aggiungere un'altra funzione, che tra l'altro è di quelle che Eclipse può generare da solo dov'è? toString, eccola qua genera toString lui mi chiede quali valori vuoi che vengono compresi nella stringa che genero beh, sia l'esame che il voto e mi genera una stringa di questo genere poi se voglio la posso modificare ma come prima istanza va bene e questo mi permette di eseguire di nuovo lo stesso programma e avere una stampa più intellegibile. Quindi quando creiamo degli oggetti ci sono una serie di metodi di servizio che ci conviene definire no? per permettere a questi oggetti di essere usati in modo molto più semplice. Se a qualcuno di voi fosse venuto in mente qua, anziché di fare print di V, se vi fosse venuto in mente faccio ma perché faccio, faccio printv.getesame e poi, eh, più spazio, più v.getvoto che stampava la stessa roba, ovviamente. Sarebbe stata un'idea migliore o peggiore? Peggiore, perché la classe libretto non ha bisogno di sapere come è fatto il voto dentro. Perché domani che aggiungessimo la data, perché la dovremmo aggiungere, ci tocca andare a modificare anche questa print qua. Invece io ho la classe libretto che chiede all'oggetto, senti tu come ti stampi? ToString, io sono fatto così. Se aggiungo un campo, modifico un campo all'oggetto voto, basta che io modifichi il metodo toString e il libretto non ha bisogno di saperlo per poter stampare un messaggio coerente. Okay? Quindi l'informazione deve stare nel posto giusto. L'informazione su come viene visualizzato un voto lo sa la classe Voto col suo metodo toString. Le altre classi che hanno bisogno di visualizzare voti useranno il toString di quell'oggetto, non hanno bisogno loro di andarsi a prendere singoli campi e metterli insieme, salvo esigenze particolari. Ok? Quindi noi siamo arrivati grossomodo, al punto 1. No, di una lista di esercizietti da fare su questo tema come dicevo l'esercizio è banale ci dà però lo spunto per farci delle domande e ragionare su magari abitudini che abbiamo appreso e però dobbiamo un attimo capirle meglio per poterle usare in contesti più complessi ok? vi lascio tempo di riprendere fiato prima di andare avanti eh? e di far commit della lezione da parte mia